Allora, purtroppo stiamo cercando di mettere una, come dire, una pezza su quella che è stata un'azione della, della Regione Lazio nel 2015. Chiaramente la nostra azione politica è limitata, eh, perché la ehm, competenza è regionale, però vogliamo dare il nostro messaggio vi spiego velocemente che cosa è successo. Ci sono circa 70.000 microcitemici nel Lazio e questi, eh, queste persone eh, hanno una, non la definirei patologia, ma una particolarità nel sangue. E, eh, due scienziati eh, nel 1943 qui in Italia scoprirono questa malformazione. Silvestroni e Bianco fondarono nel 1954 il centro di microcitemia e questo centro è stato attivo fino al 2015. Qual è la particolarità di questa diciamo, malformazione? È che se due microcitemici eh, procreano rischiano di eh, generare un figlio talassemico che è una cosa come dire, drammatica, la definirei drammatica. Perché? Perché praticamente quello che è stato fatto in questi 40 anni dal centro di microcidemia è stato quello di prevenire questo tipo di io li definirei incidenti. Perché? Perché se due persone microcidemiche, microcidemiche sono consapevoli di esserlo possono fare una scelta libera. Purtroppo oggi questo tipo di prevenzione non esiste più. Quella che tutti noi nel Lazio e a Roma in particolare abbiamo scoperto all'età di 14 anni, quando il centro di microcitemia veniva nelle scuole e faceva le analisi ai bambini per allertare alcune situazioni insomma, di rischio, purtroppo è stato cancellato con un colpo di spugna, cioè l'azzeramento delle nascite di bambini talassemici che si era registrato proprio grazie a questa attività non esiste più, è demandato tutto alla coscienza delle persone, cioè se delle persone hanno un medico di base eh, lungimirante li manda a fare analisi del sangue a spese loro col contributo della regione Lazio a quel punto capiscono se c'è un rischio o no questa è una cosa devastante perché noi eh, risparmi per risparmiare un milione e mezzo di euro all'anno abbiamo eh, riversato sulle spalle dei cittadini romani e laziali una, una responsabilità non solo economica ma soprattutto di vita allucinante. Quindi eh, quello che noi chiediamo con questa mozione è molto semplice, sicuramente eh, ci impegneremo come Roma Capitale per eh, sostenere eh, il, la riapertura di questo centro per eh, valorizzare e per tornare a, a fare ricerca perché alcune eh, le prerogative del centro sono state affidate a eh, semplici laboratori analisi quindi la peculiarità di questa malattia è stata completamente eh, come dire, tralasciata, forse dimenticata e forse anche sottovalutata dalle, dalle istituzioni quindi io veramente spero che ci sia un'ampia condivisione e, e, mi dispiace veramente che eh, noto, ma forse sono semplicemente fuori dall'aula, che eh, tutto il PD eh, è assente, magari rientreranno nel momento del voto eh, e, quindi, e, quindi, e quindi voglio veramente sensibilizzare tutti perché eh, un patrimonio così importante anche di, eh, di ricercatori, di menti, non deve essere eh, azzerato per una mera eh, problematica di, di budget, cioè dietro un budget ci sono delle persone. Noi corriamo rischio oggi, veramente come comunità, come collettività del Lazio, di spendere molto di più e di generare dei drammi. Quindi io veramente vi invito a votarla eh, favorevolmente, spero che rientrino anche i consiglieri del PD che sono attualmente fuori da, dall'Aula. E... Grazie a tutti.